zombie apocalypse buongiorno ragazze buongiorno a tutte e a tutti nuovo video vlog oggi è barra che riccio perché mi andava così e quindi sto facendo questo video che riccio per voi oddio non so come mettere sto telefono oggi boh, vabbè, niente ehm, aspetta un attimo mi sposto, quindi ecco, potevo anche evitare di spostare il telefono. Vabbè. Allora, oggi è giornata piuttosto nuvolosa, ma vabbè, dettagli. E, e niente, appena finito di fare colazione, io ci metto un occhio della Quaresima. Fare colazione perché la mia colazione è lunghissima, quindi vabbè e niente eh, quindi ho fatto tanta colazione tanta non ho neanche mangiato nulla ma perché errore sbagliatissimo non fate come me io non ho mangiato nulla ma solo ho solo preso un caffè e una tazza di latte che tra l'altro vedete ce l'ho ancora qui e non va bene poi niente eh, infine mi sono messa a come dire a guardare un po di tele eh, di televisione tra l'altro mi è stato detto che eh, non si sentiva niente nel video di ieri ed è vero avete ragione ho notato anche io questa cosa che non si sente una mazza nel video di ieri o se no si sente veramente poco e quindi nulla era un casino alla fine può finire che video così non le faccio più con la televisione sottofondo Perché si sente veramente male Aspettate che mi porto con me Perché Mi sto curando la televisione Ma c'è anche voglia di Parlare con voi Già Allora Ah, davvero, ho dimenticato Di spegnere la luce in cucina Già E ora l'ho spenta Allora e poi come vi va la vita? Io bene, a parte che eh, sono ancora in pigiama, non so se si può notare ma a breve mi farò una bella doccia prima di pranzo e poi eh, mi sbolognerò, <ride> se si può dire così sbolognerò, <ride> Sì, mi sbolognerò a incremarmi se ne ho voglia se non ho, mi incremo neanche però mi devo per forza incremare perché ho la pelle è secca come una coda di rospo ma vabbè e poi ehm, penso che eh, mi trucco perché così non posso stare. sì oggi ho i capelli tirati e anche con la coda so che mi stanno bene i capelli sciolti ma oggi no non mi andava e ho deciso ovviamente di fare la coda vedete con la coda da un lato non so se si vede, si? Sì, si vede. E... La giornata, ha... l'ho detto, che non è bella, quindi vabbè. Adesso sto guardando cos'è. Mattino 5, si sì, è mattino 5 su appunto, si sì, sono canale 5. E è nulla. Intanto mi ho lavato la casa oggi. Non l'ho aiutata perché, ragazzi, ero mezza addormentata e anche perché ero ancora a letto. Mi sono alzata tra le 7 e le 8 del mattino, eh, però ero ancora mezza sonnata, ma mi non ha deciso di, dire, di dirmi sì. Oggi pulisco io la casa e un altro giorno lo farai tu aiutandomi, però, stavolta. E a volte, eh, davvero lo farò, perché altrimenti mm, ci vivo anche io in questa casa. Non mi sembra giusto che devo devo fare, fare sempre tutto a lei quindi domani che è domani e anche stasera incomincio a rifare il video delle pulizie si sì, e vai già e niente allora ditemi se in questo video si sente bene l'audio se non sentite chiasso e nulla di nulla perché ho abbassato il più possibile l'audio del, tele sì, del telefono ciao della televisione, nulla, tutto lì e basta già si sente bene, si vede bene, spero di sì ok ragazze eh, io penso che me ne vado ehm, a fare altri video e ci vediamo dopo io non ho idea ancora di che altri video potrei fare. sto pensando di mettere a posto qualcosa in camera mia, ma per il momento bravissime. Non ne ho voglia. Intanto ogni tanto guardo cosa sta arrivando di notifiche. Peace out. Ciao. Ciao a tutte. Peace out. Ciao. Like, commento, iscrizione e attivate la campanella. Non vi chiedo di condividere, tanto so che non lo farete. Quindi vabbè. Ciao.